Allora, oggi ho fatto un affarone Guardate qua, coccetti, noi li chiamiamo coccetti qui nel Lazio, in provincia di Roma o anche gallinelle di mare, guardate qui che meraviglia piccolini così, lo sapete questi coccetti, questi quanti, uno paga pagati tutti quanti? 6 euro e quelli pescati con, con la rete poi prezzemolo, aglio, cipolla e prezzemolo qua in foglie due capperetti, un pomodoro ormai sono finiti i pomodori freschi ormai soltanto un bel pomodoro, un buon pomodoro eh, in conserva e poi, bavette poi scegliete voi la pasta allora, prima cosa questo, sfilettiamo il pesce a ah, che facciamo? una bella linguina con il coccio c'è anche il pecorino, ma subito, ah, il pecorino rovina il pesce è casa mia, faccio come pare vai, forza allora, coltello vado, taglio levo, sfiletto il pesce, guardate così no? così, lo fate fare caso mai dal vostro pescivendolo vi costerà 50 centesimi la mancetta che vi importa allora, vedete così, bello ma qua non si butta niente guardate eh vado così così la, ma la maniera più sbrigativa, vado qua poi vi faccio capire bene come togliere le spine col coltello allora qui abbiamo delle spine che sono quelle della pancia e faccio così però non butto niente questo lo tengo da parte, lo metto qui poi che faccio col dito? passo e qui, centrale, nella parte centrale, ci sono delle spine fino a qui vado così, incido così ma non butto questa parte, questa è ciccia questa è bontà, e faccio vedere quello che faccio allora, poi Olio <ride> Metto l'olio qui Poi Metto la parte con le spine questo, è tutti gli scarti con le spine Metto le teste Ok? Qua, qua Poi accendo E faccio rosolare bene, con che cosa? Prezzemolo, gambi Un pezzo di cipolla, così Spicchio d'aglio intero vai così messo qua e faccio rosolare bene quello sa il nostro brodo perché tutto il gusto del pesce sta qua e <ride> nella spina quindi qui che faccio metto l'aglio qui faccio la salsa e questo sarà il brodo di cottura ok quindi nella mia padella vado con la salsa bene bene facciamo rosolare l'aglio intanto sto rosolando qui Guardate, invece di utilizzare l'acqua, la pentola per l'acqua, per cuocere la pasta, utilizzeremo questo, guardate che meraviglia! E che profumo! Questo è un pesce fantastico, lo sapete perché si chiama coccio? O gal... Coccio noi lo chiamiamo così perché c'ha una testa dura, durissima, è proprio capoccione! Schiacciate così, schiacciate le teste, fate, fate uscire la freschezza, il mare, ok? bene, rosolato bene vado un goccio di vino sfumiamo facciamo evaporare tutto l'alcol via, l'alcol via una volta evaporato l'alcol bello, guarda che robetta qua <ride> proprio oggi andiamo a ritmo, a ritmo grande vado con l'acqua perché che brodo hai senza acqua? via lo facciamo un po' bollire, quanto tempo io direi di fare una cosa leggera, elegante, non troppo, troppo forte di pesce io consiglio sempre, non più di 20 minuti fate, fate bollire il brodo, ok? soprattutto quello di pesce <ride> nel frattempo, che cosa faccio? taglio a pezzetti, i filetti con tutta la pelle l'aglio ha fatto il suo lavoro lo tolgo, quindi adesso mettiamo i datterini biologici del mio amico Petti, l'estate è finita, quindi cominciamo a usare il pomodoro conservato e fatto bene peperoncino io ce lo metto un po' così guardate che salsetta, guardate che robetta capperi perché tante volte il cappero intero diventa in bocca e si è tutto con una botta di sale lo tritiamo un po' al coltello è meglio, io lo preferisco mamma mia, che spettacolo guardate che meraviglia Allora adesso, adesso quasi fanno le cose serie anche con la gamba, vai! Allora, aggiungiamo brodo, qua, così, cuociamo qua, direttamente qua dentro, pensate che pasta! Mi raccomando però le quantità! Io qui sto con due etti e mezzo, tre etti di pasta, non di più, perché sennò rimane un po' difficile girarla e gestirla. Guardate qui che roba! Siete pronti? Qua sarà uno spettacolo, ma voi direte, ma il pesce quando ce lo metti i pezzetti di pesci? Fra un po', quando lo terminerà la musica. <ride> Adesso qui in, dovete coccolarla piano piano perché non vogliamo che si incolli. Noi come la vogliamo questa pasta? Cremosa, bella, saporita, perché ha soprattutto questo gusto, questo brodo, tutto quanto però non la vogliamo incollata, ok? Assaggio, un po' di sale ci vuole guardate, siamo in d'arrivo se vedete che avete messo troppo brodo o oh, col mestolo prendete un po' di acqua e la levate, un po' di brodo lo levate, capito? lo mettete da una parte, se vedete allora, guardate qui, guardate la cremosità qui senza tutto senza inganno un altro pochino, vedete proprio, si è spessito anche la salsa adesso, guardate pesciolino vai, giro lo facciamo cuoce, adesso questi cuoci, sono proprio gli ultimi due minuti ci siamo? ci siamo? prezzemolo grossolano, non mi importa niente vai, così e adesso un attimo di silenzio Sping, spengo l'induzione prendo il pecorino appena appena oh. lo sentiamo? è rumore nostro, eh è il suono dell'amore, ragazzi e adesso andiamo assaggiamo mamma mia porzione chi è Zac, zac! ahhh assaggio Ah assaggio pezzetti di ovesce. allora, calcolate che l'ho fatto con una pasta industriale, ma industriale, industriale non vi dico la marca pensate se la fate con una, con una pasta un po' più semi artigianale Fa ancora, è ancora più cremosa ah! c'è tutto è buona da morire, che vi devo dire? è buona è buona, si sente il pesce e un po' il cappero il pomodoro il prezzemolo, il pecorino, giusto, ci sta proprio bene è una bontà, rifatela! 6 euro! Abbiamo fatto un tranzetto stupendo!